PEGI 18. Contatto! Occupate gli obiettivi. Eliminate il nemico. Possiamo passare da qui. Boh che cucite. Il nemico ha schierato un Juggernaut. La nostra cannoniera è in zona. Haswell ha detto che era una città segreta. Alcatala come l'ha trovata? Qualcuno li aiuta.